Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 siamo tornati su Pokémon Let's Go Eevee. Allora, nello scorso episodio siamo saliti a motonave e abbiamo, abbiamo sbloccato due costumi nuovi. Non che ne interessa nessuno però. Vabbè comunque siamo ad aranciopoli, forse. No, siamo nella motonave Anna. Ad aranciopoli. Ad aranciopoli, per ora è ad aranciopoli. A allora, questo l'abbiamo già battuto, credo. Dobbiamo andare verso sinistra. Ah, è vero. Ah, è vero. è vero. E ci dobbiamo ricordare di tagliare le battaglie. Quelle, quelle vecchie. Tipo lui, vediamo se hai i Pokémon giovani. E tu, da dove vieni? Dalle montagne o dal mare? Tu poi non sei ancora riuscito. Tutti in i miei Pokémon vengono dal mare, sai? No. <coughs> e a chi dovrebbe interessare? Il mare è meglio della montagna. Oh apriamo un bel dibattito Goldin c'ha cioè, due Pokémon quindi non sappiamo ancora se taglia se si taglia beh, aggiungiti wow salve scusa se mi interrompo però io voglio entrare così transgredito oh, Golden... beh, non si lamenta lui, lui vede una, una che arriva a caso, lancia il suo Pokémon e va dalla da sua parte non è che mi viene l'istinto di dire oh, ma che cosa stai facendo? La battaglia tra me e lui. No, non è me. Ma tra, me è Vabbè, sì. è tra, lui, tra me e lui. Vabbè ah. sì. stesso come detto da lui in prima persona. La battaglia tra me e lui. preferito a te. Ezz. Champer non è uno di quelli che si evolve per scambio, quindi è eh, no. Per scambio. Sì. Vabbè, comunque ora si deve evolvere perché è il nuovo livello. No, e invece sì. Forse, non abbiamo mai visto. Direi mm, sì. Quindi non si taglia. Uh. cavalluccio marino in inglese seahorse ah. ora oh, ho capito livello. perché è il suo nome uh, cioè, ha horse. detto horse si sì, e poi uniamo le parole no horsey. tutto unito e eh, eh si sì, nel senso horse si sì, e poi uniamo le due parole ma no, già non ce l'ho fatta bojek seahorse <ride> grazie che non ce l'hai fatta e li da solo contro due ma Ivi c'hai il coso da marinaio Probabilmente not <coughs> sì. Sto morendo um, Comunque ora ci ho pensato Non so perché, Ci ho pensato solo ora che sì. Quando giocavo ai giochi pokémon normali Cioè non con la cattura che si va Si va e ci lancia poco il La Pokéball e basta uh, lì, lì Bisognava Bastava soltanto.. Um, cioè no, bisognava curare il Pokémon dopo averlo catturato. Um. Ed era davvero un, una cosa terribile. Ma in che gioco, scusa? In tutti i giochi tranne questo, che vuoi tu? Cameriere, una fetta di torta a mille foglie, per favore. Ma ti sembra un cameriere, un bambino. Io <coughs> che è un marinaio. E poi c'è la costume da marinaio, che c'entra, camerieri non sono marinai. Sì, vabbè. Ok, lui non.. È... Tough tough, tough tough No, con questa voce si fa Tough tof Ok speriamo che non ci siano ancora battaglie Eh no. uh, combatti Pokémon si sì. ora ti faccio vedere i miei pokemon Li ho catturati in giro per il mondo Ok questa non si taglia perché è nuova allenatrice Che cos'è? Bellezza Carol Carol. PG, il mio Carol. Uh, I miei Pokémon li ho catturati in giro per il mondo. Questo Pidgey. mi sa che vuol dire che ha solo un tipo cioè ha un tipo di Pokémon vario. No, questo vuol dire che non esce di casa. <ride> tipo me in Pokémon 2 all'inizio, che non avevo wifi fuori casa. E catturavo solo i Pokémon che mi apparivano in casa. Ha detto che li ha catturati in giro per il mondo. Sì, ma a me apparivano solo raffa e PG, quindi puoi capire. Non ha senso si sì, vabbè i pokemon scemi con i ti ha detto una, ah, questo vuol dire che ti ha detto una bugia dicendo si sì, sì. Uh, ho catturati in ah è sì. vero non è efficace ah no è super ah, fai capire fa. se, se vai in giro per il mondo trovi un, un pinci ma cioè, eppure sì. noi siamo a al, al partendo dal al... Eh. <ride> percorso uno se vai in giro per il mondo trovi un pinci si sì, ma non è che lo metti in squadra in certo se vediamo Pikachu nuovo no, no, non è nuovo Pikachu femmina questo è maschio. È femmina. Oh, è maschio. Ma sta scritto lì. E l'ho visto la coda. Quando è apparso con l'animazione, aveva la coda Sì, Ma sta scritto dopo il suo livello. Eh, si, sì, vai. Vai, quindi. Vai. No, tagliamo no. Non ha senso non mettere una Eh? Non ha senso sta battaglia tanto. Vai, attacca! La taglia! Pikachu! La ta e dove l'abbiamo la visto Pikachu? L'abbiamo già, già visto. quando? Con Trace. Trace, c'aveva Pikachu. Ah, è vero, Pikachu. Eh? E quindi pure un altro c'aveva. Quindi tutte quelle cose che ho detto sono tutte tagliate. Sì, sono ah no, non sono tagliate, c'è la nuova allenatrice. Ma chi se ne? Sì, chi non avevo tagliato. Ah no, vabbè. Um... Uh, vabbè, è salta i dialoghi. Mi raccomando, Marco, sempre saltare il dialogo. Ok, allora. No, ma non ti avevo visto, perché te... Io adoro ah, po <coughs> allora i Pokémon e tu? Se adori i Pokémon perché li fai li... lo fai lottare con il mio per ucciderlo? Tyler Tanto è tagliata sicuro Manchi No Manchi non lo sì, visto si l'abbiamo visto oh, okay. Okay. E ecco, eccoci cioè abbiamo tagliato la battaglia e, eh, vidi... e vidi ha imparato riduttore carica carica la spedicolata con tutto il corpo contro il bersaglio danneggia un po' anche chi lo usa perché si chiama riduttore allora? Che cosa il riduttore? Non lo so probabilmente è un errore di traduzione Cosa togliamo? Togliamo questo. Si, sì, stupido. Ti toglie il doppio calcio. <coughs> doppio calcio ci serve a Com'è che hai visto parla. quando l'hanno fa? È tipo si, sì, riduttore di più. Ho capito, ma doppio calcio fa schifo. Ma è di tipo lotta. E allora? Ci servono le, le, le cose di multitipo. Ma mm, che. Questa tizia non, è, non è neanche vediamo cosa dice. Non ci interessa, Anti paralisi. Cioè è venuta una mossa buonissima che fa 90 di danno e passa. No, fa 60 di danno ri, con... con si, sì, è il doppio calcio quanto fa, scusa. 60 pure quello. E poi fa più danno che... Ma sta zitto! Senti, ho ragione io. Sì. E lo sapranno pure i fan di Pokémon. Hanno ragione io. Sì, signore. Ok, allora qui ci sono... Sì, magari, se, se, se, fammi vedere se sei un allenatore. Sono così occupato che mi gira la testa, per favore, lasciami in pace, almeno tu. Mi gira la testa e fa avanti e indietro, ma che problema ha? Mi gira la testa, poverino. Sì. Super repellente. A uno che gira la testa cerca di sedersi e, e, di, e di stare fermo, non che fa... una altro signif, tocca sempre a bere di sbucciare cioè le cipolle. Ma non sta sbucciando le cipolle, sta parlando con il cestino. Fa. <ride> non è una cipolla, non è vero le ovvio. Solo quelle sott'ore sono Ok, andiamoci Vediamo Ui. cosa ci dice lui. Bonjour, sono la cavaliere di questa nave. Ah, ecco perché... Desidera qualcosa sarò lieto di servirla. Ah, lei è un cliente piuttosto silenzioso, tre abbiamo. Ok, ciao. Non siamo rosso, no. No, siamo blu, vedi il cappello. No. No. No. Non siamo nessuno dei due. I... Blu lo, lo conosciamo pure? Rosso, rosso non lo conosciamo. Uh, gentiluomo. In tutti i miei viaggi in giro per il mondo non, non avevo mai visto un Pokémon dormire così tanto. Era un Pokémon enorme e rotondo. Snorlax. Appunto. Oppure un no, elettrodo No, no. <ride> uh, battaglia, sì. Guarda cosa ho pescato. <coughs> Vediamo. che abbiamo mostri, non serve che devi farmi combattere con quello che hai pescato. E poi sicuro un magico per curiosità. Sono distrutto. Ma per cosa, fammi capire. Ok. Andiamocene. Io sono ancora dentro la camera. Tu, vecchio Conosci il Sì, è una tecnica segreta sviluppata da un maestro di spada per abbattere piccoli alberi. Ok. Ah, perché serve una tecnica segreta da un maestro di spada per tagliare un albero? Certo, molto. Salve, sono uscito da quella stanza alla fine. Ah, prendi la Pokémon. Ah, ah, ah. io non posso, posso osservata Lottare <ride> contro i giovani mi teno in forma. Vediamo, vediamo se muori o no. Tieni in forma, stai col bastone. egisto elargisto E, e largisto, vuoi dire. Bonita non l'abbiamo mai vista. Ah, io sono davanti a telecamera, ma la mia. Uh, abbiamo delle mosse tipo acqua? No. Vedi, ecco perché ci saranno così molte mosse. C'entra. Un riduttore. <ride> Acido. Sì, c'entra. Tipo non abbiamo mosse di tipo acqua. almeno che lo scambiamo eh, qualcuno per scritto. Non l'ho mai visto. Mi sento ringiovanito. Si vede, ho droppato il bastone come niente fosse. Aspetta, non ce la di nuovo. Che problemi ha? Oh no, il tuo oh, yeah. Cosa preferisci? Un po' come un forte o un raro. Raro. Forte o uno raro. Raro. Forte, perché se è raro va ma, ma scarso, non lo usi e non ti serve a niente. Sì, ma mi serve per il 100%. No, non hai capito. Nessuno fa il 100% in Pokémon. Ciao non me. Non me l'aspettavo. Comunque l'avevo già visto se... i tanti. Ok, eccoci. Chi? Chi era? Non me lo ricordo più. Oh, Senshiu. Shenshiu, sì. Shenshiu. Shenshiu. Eh, mm, scusate. Comunque abbiamo appena noi... attraversato la stanza pepita. Ma no, comunque noi abbiamo appena rubato un gioiello a, a due singoli <ride> anziani. Siamo sempre. Ciao, uh, bambino, no, non allenatore, ciao. Chi te l'ha detto? Perché ci stanno i bambini? Che... Sì, ma non sono così quei marmocchi. Ah sì. E seduta non puoi essere una relatrice, ciao! E yeah, abbiamo finito! Finalmente! Credo! Speriamo. Wow, di <ride> <ma non sei> qua! <ride> Stupido, che vuoi? Sono appena stato a cartano! Mi ha insegnato la tecnica segreta di quella santola. peccato che avesse un gran mal di mare <ride> Che cosa Perché sto facendo sta voce? Sei tu che lo fai. Beh, prima che... Sì. Sei tu che... Non mi dici di mostrarmi come stai allenando i Pokémon. Eh, te lo posso semplicemente mostrare, lo sai che combattiamo. Come sempre. Vai. PG8. PG8, uh, l'abbiamo già visto, però è... è... è e le... è... lui qui non si taglia. Aggiungiti. È un boss, quindi non si taglia. Eh, boss. Mi è bene servito di aggiungersi però volevo l'esperienza. Potresti tornare indietro e aspettare invece di fare la mossa Eh, vabbè, vedi quante esperienze. Non sarei servito a niente. Voi, niente io mi volevo l'esperienza, ok? Dobbiamo andare a botte continuare a lottare. Vai. Cerca di unirsi. Piccaccio! Piccaccio! Vedi che è trick <ride> Piccaccio. Sì, sì, non ricordo. Perché sono tre Pokémon? Lo sai che i nostri Pokémon compagni sono, sono più forti di tutti i Pikachu normali. Oh, guarda, non l'avrei mai pensato. Vabbè, ovviamente è acido fare il suo lavoro se non lo fai tu. Piccolo. Brutto colpo, uh, mi ha fatto tanto male non ha funzionato il riduttore Good. ah è vero 85 di di, di precisione quindi vedi fa pure schifo è eh, tanto cometa che fa schifo che al di precisione ed è, è, è pure potente Il riduttore fa pure danni indietro cioè e veramente calcio ciao Marco ciao Marco è super efficace non mi fa comunque niente Sì, a me a brutto colpo <ride> Prima l'attacco rapido un protocollo che ha fatto tipo un ventesimo di vita, vedete. Uh, Dove l'hai preso? Nell'erba alta? Sì, ma non si trova nei nostri percorsi. E allora lui forse sarà andato un percorso differente? Non ci sono percorsi differenti. Senti, non mi interessa. Dove l'ha trovato? Tanto oddice in cui non è molto efficace eh. Eh. paralizzato Aha. Vedi gu guarda quale mosse che erano <ride> contro il Pokémon Debola No, non sono super efficace Vedi questo è super efficace Sì meno quindi... pare che era paralizzato eh Marco Molto sì, L'ha è... detto morto Sì Marco Parali è paralizzato Forse non riuscirà ad attaccare Sì Marco Sta scritto lì, l'ha detto prima! Mi fai ah, venire nervoso quando fai così. Ma no, ma lo faccio apposta qua! Sibelgo! Sì, ma... sì, grazie! Cos'è quella faccia, madonna? Sbaglio sta diventando un po' troppo forte. No. Ah, fai come se non avessi detto niente. Ok. Adesso vai a farti mangiare <ride> la tecnica segreta del capitano. Sì. Sì, ho sentito. Ma chi le, a chi le insegneremo? A Rattata? No, a me. Perché. perché sì. Io ho, ho due mosse di tipo l'orale che fanno schifo. Non so che li qualche mossa forte. No, ma, ma mi sa che. Mi sa che non le impara, taglio. Oh Oh, uh, ma non si chiama taglio. Beh, vediamo. Taglio è l'abilità la di Kirby, mio dio. No, taglio è la è la. È il fe, la praticamente il fendente però in, eh sì, va, in Pokémon rosso e tutti gli altri giochi. Mentre in questo gioco okay, si chiama vai. Fendente, ma perché? È perché mi fa paura. Guarda! Mi sento uno straccio, oh il bal di mare! <susurra> Marco 007 mangia la schiena del capitano. Scratch, scratch. Ah, grazie, mi sento molto meglio, certo. Sei venuto anche tu a imparare la tecnica segreta? Ma certo, ma certo, via, e ti insegno. Eh beh, beh. Ah, ah, ah, questo io mi sembra davvero impaziente. Purtroppo per la mia tecnica segreta la possono usare solo gli esseri umani. Come vuoi imparlarla a tutti i costi? Durante i miei viaggi ne ho viste di cotte e di fiori, <coughs> ma crudo cotto, gran biscotto è il migliore. Non ho mai incontrato un Pokémon che volesse imparare una tecnica segreta. Dal suo sguardo si intuisce che fa sul serio e eh, va bene, <coughs> mi avete convinto. Insegnerò la, la mia tecnica segreta al suo Ene. Su, vieni, osserva bene. Ora distruggerò questo mio albero che ho pagato 500 euro. Ah, Zack. Uh, adesso so come farlo. Perché, perché ho visto lui fare due salti piccoli e, e l'albero che andava in frantumi senza un motivo. Oh, incredibile, davvero riuscito a imparare fendente. Grazie al, al fendente Emi potrà battere piccoli alberi. Prova a usarlo su qualcuno. Negli alberi. <ride> senza degli alberi sarebbe stato un po', un po' diciamo brutto. Adesso è, Adesso è ora di partire, la motonave sta di bene, hand. ci rivediamo la prossima volta che faremo sa... Scalo Granciotto. Devo rifarla a volitare. Ok, mi sa che... Uh, ora mi... usciamo subito dalla nave, no. Ora, okay, mi per... ora mi devi spiegare perché un massaggio sulla schiena aiuta qualcuno a, a guarire dal mal di mare. Allora, una cosa, in questo gioco... Uh, Solo Ivi solo può imparare le MM, cioè le mosse, che, le mosse che hanno effetto anche nel, nel, nell'overworld, Tipo volo e queste cose qui. Ah, quindi Ivi può volare. Non lo so, però... però che credo bello, già Ivi può sparare... Ma adesso queste, queste cose qui. Allora, Ivi può sparare... <coughs> uh, che altro può <coughs> fare? Che ne so. Come, non lo sai le mosse che ha Ivi? Può sparare i fulmi, può uh, lanciarsi addosso a un nemico può dare dei calci può uh... no, già i calci non è molto sensato perchè un... è tipo una volpe anzi è una volpe perché Non mi ricordo.. quindi, quindi come fa a fare i calci? non si va no c'è un'altra stanza nella moto reale. andiamo avanti punto e basta no ci sono altri allenatori ma chi se ne è gli allenatori di scuso sono già visti lo so, sono tutti marinai. Marinari. Sì, aspetto io, eh. Sto aspettando il signor Eman. Eh, Un ci siamo scati. Signor marchio, si. Sì. Allora. sì. Yes. Strano. Eh, ce ne fai la ragione. <ride> io sono felice meno battaglia vuol dire che che Sì, diventiamo mol molto più deboli. Sì, molto più deboli, uh. Perché sono molto forti, questi allenatori, capito? Ha Ecco a fare Dovrebbe essere qui, sì. Ok. Vi Stanno la pelle per la felicità <coughs> sembra che Daniel X voglia vedere la prua della nave per spazzarla con la tecnica ben imparata uff pulire in coperta è un lavoraccio uh, chi sarà mai quello il padre dice che ci sono 100 specie di Pokémon ma io penso che ce ne siano di più guarda solo tu sì, solo tuo come... padre lo sa quella cosa lì quante specie di Pokémon pensi che esistono? Ah, ah non so. Quindi non combattono. Nel primo gioco combatteva però lui sì che combatte. Uff, mi sento male. Mi è venuto il mal di mare, sono uscito a prendere un po' d'aria. Ah. Così allora, posso allora... vomitare il mare. Beh allora facciamo fare quello che vuole Ivi. Beh, beh. beh. Cos'è Titanic? Fammi capire. Guarda Marco007, sto volando! Beh. <ride> Questo è stupido che parla No, questa è la cosa che dice Rose in Titanic <ride> Sì lo so, ma è stupido che fa la parte di Rose. <ride> Anzi no. Lui è, è Jack, Baita, no, no, lui è lo è lo Jack lo così Lui è Jack così lo lo lo poi muore lui <ride> Spoiler Oh no <ride> Per tutti quelli che non hanno visto il Titanic Io non l'ho visto ah, Non mi interessa chi l'ha visto, la chi l'ha visto l'ha visto quando è uscito. Chi non l'ha visto, non lo vedrà mai. Probabilmente paio, ossia, oh no. se non gioco Pokémon con le animazioni, se non si contano, va bene. Non so luna poco non luna, poca, Pokemon... perché sta salutando la nave ultra sole ivi. Che cosa credi di essere? Ah, è felice di... che c'è No, no, sta salutando la nave, manco fuori. Uh -huh. se, se si saluta la nave, fanno parlare. Non lo parlo. Se, sembra quelle, quelle donne lì che praticamente salutano la nave col fazzoletto nei, nei film. Quelli la Sì, eh, Che salutano il marito se ne va a lavoro e poi non tornerà più con sopra niente. Quindi andiamo. Uh, in questa cazzi, probabilmente c'è un cameo di un personaggio che io. E io sono conosco, già. Sono della già serie Pokémon. Non so. non conosco. ecco qua. Fallo. Sig Psych Ero così presa di segare il mare che non mi sono accorta che era una me salpata. Che sì. Che ora che farei? Mi attacco al tram. Passa tra due ore circa. Non preoccupatevi, Rica non si scoraggia così facilmente. Ho deciso, me ne resterò un po' da queste parti. Mi piace il colore di... di Dall'armi di tanto. Uh, mi sa che questa Rica appare solo a... Il, in il Pokémon ehm. non sole, e il Pokémon... È un Dura, personaggio ma... totalmente... <ride> <t> <ride> <ride> uh... Eh, ma non so se appariranno altri giochi e se, se lo sapete voi ditelo nei commenti si sì, ma tanto è un personaggio terziario totalmente inutile in no? questo in questo gioco si sì, ma adesso dobbiamo andare alla palestra dove vai in questo dobbiamo andare alla palestra e ma no no è inutile qui oh, dobbiamo andare pure al centro poco, pokemon rock Ro. il percorso 11 ha 2-1 nel nome ma il vero numero 1 qui sono io Piacere, sono un coach quindi. Che non dici? <coughs> contro un coach. C'è, <coughs> sto perfetto allora andiamoci dentro. Forza, forza, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Glen Coach, no, Glen quel buyer Rattata. Wow, numero uno. si, sì. Oh, no. sì, certo, i Rattata li mangio a colazione. No, grazie uuuh ivi i che schifo <ride> che schifo vabbè quello dovrebbe essere una mossa che si carica dopo un sacco di tempo eh dovrebbe essere una mossa devastante invece no, fa, fa, me fa meno danni di di elettro zappo pure di elettro zap, di Fammi dai di tutte le mosse che hai, ok? Ayo! Ah, ah. Vabbè. Ah, stai morendo, hai visto che fa schifo. Beh, è morto pure il realtà. Ma visto come ho sfruttato. Andiamo a curarci. E terminiamo l'episodio. No. La prossima parte facciamo la palestra. Sei forte, non c'è dubbio. E la fine è il numero uno adesso. Eh? Io. Io. Ehi, guarda B, da che c'è di Sei forte, ma non ci sono colore, quindi tieni. 5 caramelle lì, ti regano tutti i miei soldi, tutte le mie caramelle, le mie scorte di cibo per un'eventuale apocalisse. Cattura molti sembra di una determinata specie, inviando al professor per ottenere caramelle specifiche per quella specie. Ok, let's go, Cure our esu. Sì, abbiamo a curare i nostri Ivi. E poi. E poi. chiede Ivi. E poi chiudiamo l'episodio. No! Sì, tanto siamo a 29 minuti. Sì, abbiamo sì. fatto pure i tagli, compra. Allora, comprare un po' di un'idea. Non ci serve. No, no, no, no, ho sbagliato. Devi vendere la no, Ah, è vero! Ma ah, lo faccio off, off camera. No, lo fai non io ora perché se no mi arrabbio. Marco mi arrabbio. Va bene, Marco, mi arrabbio. Quindi nella prossima parte di. Del... No. Oh, intanto che dobbiamo fare? Mo. Dobbiamo catturare dei Pokémon! Ma se siamo già al limite ormai comunque taglio non è che era lì chissà quanto, era un minuto massimo quindi chiudiamo po' l'episodio. Prima devo spiegare delle cose. Ah. Nel prossimo episodio uh, andremo nel percorso 11 a catturare qualche Pokémon. Andremo poi al alla grotta di Glet che vi mostreremo. Ora però non, non cattureremo ancora nessun Pokémon. Lo, lo farò io off camera tra questa e la prossima parte. E poi... Um, Andremo alla palestra di Eltisurge Surge. Perché sei entrato? Perché voglio mostrare qui. La grotta di Gletter, è quello che ci collega a Biancavilla, cioè il posto in cui non possiamo più andare dall'inizio del gioco perché abbiamo oltrepassato quel punto prima di Certo. I Gletter hanno scavato così tante buche che abbiamo dovuto evitare vietare il passaggio per questioni di sicurezza. Ora ne siamo tra tappando ma ci vorrà del tempo perché intanto non vai a sfidare il capo di destrarre al capo il, il vero ce lo dice pure lui si sì, però qui allora, ecco diglet oh diglet e non so se è possibile o no ma wow. ma in questa grotta ha um, una bassissima percentuale si possono trovare i dug, dug trio. Le funzione di Digle. Ci servono problema. i duglio i Duglio perché sono piuttosto forti contro il Surge. Sì, abbiamo già i Pokémon più forti che, che possiamo prendere. Ci servono contro Surge. Che Surge? Il, il capopalestra! Oh, è un capo ma maschio che lo spieghi, non serve che ti arrabbi. Ma l'ho detto mo! No. Non l'hai detto che sono? Sì, l'ho detto. Poi? Vabbè allora io l'ho sentito non ho ehm, Allora Non so se ti posso trovare già Mo che sta, cioè, che sta sto tizio ma, um, ci, Io ci proverò off camera e se li trovo bene e li metterò in squadra al posto di Ekans Mentre eh, lì invece qua al, al percorso 11 ci sono degli allenatori quindi niente Quindi nella prossima parte di Pokémon Let's Go Eevee Continueremo il gioco e sconfiggeremo il capo palestra di altro popoli. Catturiamo almeno mai. Ah, siamo a 3 minuti, ti detto? Sì, sì, sì, sì. Eppure pure forte. Ma come? Vai. Vai! Non vedi che è rosso? Non lo prendiamo lo stesso. Megaball. Vai. Vai! Non capito, non va! L'ho tirata io solo! <ride> L'ho tirata pure io però nella prossima! Perché l'ha lanciato di là? Perché? Ma è Mr. Mime è fuggito! Ciao ciao, Mr. Sì. Mine! Sì. ci vediamo! Ciao! Ciao! Salvo in camera perché sì.